Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato veloce alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono nocciole tostate, zucchero semolato e latte congelato a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. e Lo facciamo polverizzare in 10 secondi. A velocità 10. Finiamo lo zucchero sul fondo del boccale. Aggiungiamo le nocciole. E azioniamo il bimbi. Per trenta secondi a velocità dieci prendiamo sul fondo del boccale Aggiungiamo il latte congelato a cubetti. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo la spatola al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi. A velocità da 6 sino ad arrivare a 8 spadolando. Il gelato veloce alle nocciole è quasi pronto, posizioniamolo in congelatore per almeno un'ora. Gelato veloce alle nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.